Eccoci qua, allora facciamo questo video per parlare di calcio e stati e giustizia Insomma un argomento abbastanza complesso e articolato di non semplice lettura il calcio è uno sport particolare, eh, perché abbraccia tante, tante sfere, eh, tanti stakeholder ci sono e in questo momento io mi chiedo, cioè, tu, non solo io ma tanti, si chiedono perché, perché, gli stadi, cioè, perché tanto tempo per, per fare, in Italia per fare gli stati il calcio quindi è uno sport che tocca aspetti medici da una parte, gestionali dall'altra. Gestionali che significa? Significa tante cose, medico, medico, medico fisico, medico non solo, psicologico, gestionale, e le leggi, i bilanci, ma poi anche, anche la parte sociale. Insomma per venire subito al dunque io in questo momento sto facendo lo steward, quindi mi, sto, mi sono focalizzato appunto sull'aspetto dell'ordine pubblico no? quindi organizzare un evento significa metterlo dentro a un quadro giuridico e vai a vedere che e la, la, sotto l'aspetto dell'ordine pubblico la, ci cioè sono le leggi de, del fascismo quindi, quindi poi dici, ti domandi perché ti pensi a fare tante domande e vedi che comunque eh, per, fare, per fare uno statico c'è stato tutto il discorso del sistema giuridico Vai, ti fai... inizi a, fare, a dire perché, vabbè, allora perché in, in Inghilterra, cioè a in Londra stanno tutti quei stati, cioè a Londra 15 stati ci stanno, voglio dire è, è, è legittimo, è legittimo chiedersi, chiedersi perché adesso vado a vedere, vado ad aprire, no? Ad aprire aprire un sito e ti dico quanti c'è, quanti stati ci stanno a Londra, allora leggiamo questo articolo Sport Review, le squadre di Londra, gli stati, le tifoserie e le rivalità, allora se il Regno Unito è considerata ragion veduta la patria del football, Londra ne è la capitale calcistica le squadre di Londra, hanno erano ben 14 club professionistici quindi Arsenal Chelsea, Tottenham, tutti i quartieri poi, no? Arsenal West Ham, Crystal Palace, poi c'è Charlton, Fulham, Queens, Park Rangers, quindi parliamo di Wembley, Stanford Bridge, Water Lane. Cioè, là si sono proprio sbizzariti con stadi. C'è sta addirittura quello stadio là dove l'hanno che, che ci hanno fatto i le Abitazioni dentro, no? Guai d'Artlè, come si chiama? È praticamente è uno stadio simbolo, diventato. Ecco è diventato. Delle... Eccolo qua, Ibori eccolo. Praticamente eh, ci hanno fatto, ci hanno messo il in mezzo, è rimasto il giardino, il campo, il giardino. E intorno tutti, intorno le tribù sono diventati appartamenti e quindi è lecito no, chiedersi farsi delle domande e allora vai, vai a vedere e dici vabbè, come lo? come lo? ma che? È? praticamente Sistema di grande decentrazione, cioè è una cosa proprio logica che qui provano a fare da, provano a mettere dentro il sistema da decenni, provano a decentrare da decenni, senza successo. Questa, vabbè, è una cosa tavica che andava fatta veramente a, al momento de, dell'unità d'Italia, il del discorso del federalismo, no? E adesso, eh, adesso è avanti, avanti, avanti e la situazione è devastante siamo arrivati a un punto veramente di rottura dove la tecnologia avanza e le infrastrutture eh, qui a Roma ti fa in giro per esempio quando sto io hanno tutti... iniziato a costruire no? Sportive, impianti sportivi, cose è tutto fermo è rimasto, sono rimasti incompleti c'è cioè, magna magna corruzione assurda è infest, tutto infestato voglio dire è, siamo arrivati a un punto che davvero se, cioè, non so come si può, se ne possa uscire e quindi e quindi cioè il tribunale qui ce n'è uno solo lì vai a, fare, vai a dire vabbè quanti ce ne stanno di, di tribunali a Londra 491 adesso non so questo numero che ho visto forse a me forse c'è stata una schiamatura se non so, 400, se non so 500 200 qua, ma qua uno io ne uno ne conosco a Roma cioè conosco quello di, di Piazzale Clodio lì che è la città del Vaticano poi capito? è lo stadio olimpico pure, tutto l'asta? siamo proprio a una centralizzazione statale che veramente è dell'assolutismo è della monarchia, quindi vabbè, dici perché arrivano tutte queste cose a cascata perché arriva il covid, quello, quell'altro capito? E quindi vabbè io poi qui ho fatto un sito dove tutte queste cose te le ho, ho un attimo scritte voglio dire non è nemmeno facile, tanta tanta nemmeno ho fatto tanto eh, tanta tante ricerche voglio dire ho scritto di getto, come sto parlando comunque adesso eh, stiamo rimanda, rimandando da troppo tempo eh, la situazione è devastante Vedi, io poi sono stato pure in Portogallo, ho visto comunque lì che c'è una, una via di mezzo no? tra il common law e il diritto nostro, il diritto romano lì c'è il diritto romano e poi il diritto romano alla fine è il diritto privato, qui da noi c'è cioè, una confusione assurda: c'è cioè, più diritto, cioè, che più non lo so che è tutto sindacato, il sindacato che è che è tutto pubblico bu, bu, è una commissione pubblico privato se ti metti le mani nei capelli cioè lì per esempio a Porto io sono stato a Porto cioè, non so a Porto ce ne stanno non so quanti ce ne stanno dei club adesso sono andato a vedere un attimo su, sulla prima, prima divisione ce ne stanno almeno 5 non contati poi forse qualc, qualcosa di più eh, voglio dire, nel grande, grande porto, nella città metropolitana, ci sta il porto e e sono le due squadre della città. Poi c'è Rio Ari, che è Villa de Gonde, fa Maricao, Passo eh, Già così ho contato i cinque. Voglio dire, capito? Perché lì comunque ce ne stanno tanti, pure lì i tribunali ce ne stanno tanti uno ogni, ogni liso ci c'è, i quartieri insomma, tutto indipendenti da, da tutti i punti di vista, hanno grandi poteri, grandi poteri, voglio dire là, eh, già che vai da Porto al mare sono due realtà diverse, ma Signos, per esempio è un altro un'altra città quindi vabbè, qui per esempio invece vai a Ostia eh, la realtà anche che, che è un'altra città ma in effetti però, poi vai a vedere le istituzioni no, non è dal punto di vista ufficiale perché poi nella, nella realtà ci stanno tutte cose ufficiose Tutte cose di... perché comunque c'è cioè, la quotidianità dal punto di vista giuridico, cioè, amministrativo, è, è evidente che serve. Eh. Quindi, insomma, eh, bisogna aspettarsi, bisogna aspettarsi grossi... qualcosa che, cioè, di cambiamento, di, che è normale, poi stai nella. Stai, stai comodo eh. e... chi si deve preoccupare, chi sta comodo, chi si è accomodato in questa situazione eh. vabbè quindi, eh, ti ho fatto un attimo questo video, così, il solito blog, de... allegato trovi l'articolo e e niente, se ti è stato utile, metti il like e, e quant'altro posto dai, andiamo sì.